Ok sta andando. Accetto. Siamo dal vivo. Cioè, mi vedi? Vedi? Io non ti vedo su Facebook ma l'hai nato c'è scritto che siamo la riunione ora in streaming. Eh, un attimo perché non siamo ancora visibili. Modifica il pubblico. Tutti. Ciao Beppe, buonasera, benvenuti a tutti, siamo Ciao, su Facebook. Eh, questa sera siamo qui, come sempre, ogni 15 giorni per parlare di ascolto e arte, il nostro piccolo format che va ogni 15 giorni in onda e questa sera abbiamo un ospite, un ospite, eh, un amico, eh, come sempre lo ospitiamo sempre, amici, eh, lui si chiama Jacopo Brigada. Ehm, vi leggo un attimino la sua piccola biografia che nasce e cresce a Milano, segue le orme professionali della famiglia, ma completando anche il ciclo di studi. In età adulta si dedica alla perfezione delle lingue straniere, lui parla il giapponese e l'inglese perfetto e allo studio biblico soprattutto, che è una cosa molto interessante con 30 anni di esperienza nell'attività artigianale, continua ad approfondire diversi argomenti. Ora gestisce due saloni di bellezza e lavora come educatore presso la Martom Cosmetics. Eh, con sua moglie partecipa a progetti umanitari Beppe, questo è molto importante, in Russia, sì. Ucraina e Cambogia, in collaborazione con una, una piccola onlus una grande onlus ora lo chiederemo a lui, che è Progetto di Vita e Missione Possibile. E niente, detto ciò, lo facciamo iniziale. In sei d'accordo o vuoi dire qualcosa prima di... No, sono curioso eh. di parlare con lui io. Mm, cosa di conoscere e le soprattutto per l'aspetto delle missioni umanitarie. La cosa che mi piace di più è quella. Quindi e vai. Qua. Jacopo, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. un Buon piacere essere qui. Grazie, grazie. Buonasera. Ti presento Beppe, lui è Beppe Arena, anche se già l'hai conosciuto pochi minuti fa. E niente, siamo qui per parlare un po' con te di un qualcosa che ci riguarda, che noi comunque portiamo avanti da qualche mese, che è il progetto del, appunto, del parlare in pubblico e vogliamo pian piano aiutare le persone che non riescono magari eh, così, come dire, quando c'è un conflitto anche in famiglia o, o con un collaboratore. Parleremo anche di questo con te perché tu sei proprietario di due saloni di Bellex a Milano. Uno è a Milano, l'altro è in, in provincia di Pavia. Eh, perfetto. Eh, appunto c'è un metodo, c'è un sistema e eh, questo sistema diciamo, eh, è applicabile, tu lo applichi sicuramente e eh, magari ci spiegherai un po' come fai. Lascio la parola a Beppe magari per dire qualcosa e poi dopo passiamo alle domande. Che ne dici? No, sono, sono molto curioso di sentire Jacopo, anche perché... Eh, beh, io anche io ho tre quattro vite insomma ho fatto cose in una moto adesso dall'altra voglio capire come ha messo insieme beh, questa cosa degli studi biblici mi, eh, mi interessa moltissimo è una delle cose di cui si parla meno forse ma è interessantissimo poi l'aspetto del salone di bellezza quindi l'aspetto dell'artigianato che a me piace molto definirlo artigianato perché mi serve una cosa fatta con le mani e l'aspetto eh, umanitario eh, cioè, Jacopo io ho avuto eh, ti poi concludo eh, ho avuto la fortuna di avere, come conosco bene, la mamma di Nicola Govoni, che tu conoscerai, che è un altro grande che, come te, si occupa di fare del bene al prossimo. Ultima cosa, il nostro progetto si chiama eh, l'arte eh, anche dell'ascolto. Penso che per fare quello che fai tu è importante sapere ascoltare gli altri, anche l'animo degli altri. E io ho concluso, adesso lasciamo parlare a te, che è più interessante veramente sentirti parlare. <ride> no no assolutamente assolutamente ma ragazzi ditemi voi da dove volete che parta io in realtà posso raccontarvi un aneddoto a proposito sì. dell'ascolto eh, proprio pa parto dal fondo nel senso che eh, la prima volta che ho fatto volontariato in, in cambogia sono passati ormai più di 15 anni eh, Quell'anno avevo due grosse opportunità, potevo andare da una parte dove c'era bisogno di parlare correttamente inglese per cui io ero già, partivo già avvantaggiato e poi mi avevano proposto questo viaggio in Cambogia e, mh, praticamente la logica è stata questa che eh, mi sono messo in ascolto di me stesso e eh, vi dirò la verità che in Cambogia io non ci volevo andare. Perché, perché principalmente il lavoro doveva, dovevamo lavorare con i bambini degli orfanotrofi io non sono portato a lavorare con i bambini ho, ho una mente troppo didattica sono un insegnante non sono una persona un, un mercy gift dicono gli americani un dono di misericordia mia moglie è un buon dono di misericordia comunque fatto sta che mi sono messo in ascolto in me stesso e dentro di me una voce interiore quasi udibile mi ha detto tu vai in Cambogia. Voi non ci crederete mai ma eh, sono arrivato in Cambogia e grazie a un'associazione americana io mi sono trovato a insegnare a tagliare i capelli alle ex prostitute di Phnom Penh che sono ragazzine tra i 14 e i 21 anni senza che nessuno mi avesse mai detto niente. Mi hanno detto, mi hanno detto a queste signore qua, guarda, c'è un parrucchiere, bene, abbiamo una scuola per parrucchieri, vieni. Per cui sono, <ride> sono andato il primo anno, sono tornato il secondo anno, e il secondo anno ho incontrato mia moglie, lì, che faceva volontariato perché lei insegnava a panificare. Capite che talvolta, adesso io probabilmente sono fuori tema, però, talvolta oh no. bisogna partire dall'ascolto di noi stessi. Cioè che cosa c'è dentro il nostro cuore? E nella nostra società moderna delle volte è molto difficile perché ascoltiamo tutto quello che c'è attorno. È vero. C'è una bellissima frase di Alvaro Mutis che dice che la società ci, ci confonde. Ci confonde proprio per evitare di ascoltare noi stessi. Ci confonde, ci, ci sono voci, rumori che ci, eh, che ci mh, circondano. E a volte per evitare proprio di farsi confondere, quindi prendere la strada sbagliata, dovrebbe isolarsi. E... E Lui, Alvaro Mutis, è uno scrittore sudamericano e di questo loro, la loro cultura dice molto, di questo punto di vista. Certo, poi questa no, io la chiamo testimonianza interiore, e, e però apriremo un capitolo veramente complesso di, di spiritualità. Infatti Magari colgo l'occasione lo per un attimino interrompere fare un po' di ordine. E faccio, ho, ho preparato alcune domande per Jacopo, e quindi... Partiamo dall'inizio. Tu hai scritto mh, nella tua biografia che comunque eh, ti sei dedicato all'artigianato, quindi credo che comunque i tuoi genitori abbiano un, diciamo, fattore molto importante, siano un fattore molto importante su questo tipo di indirizzo. Quindi magari ci spieghi un po' come tu ti sei avvicinato all'artigianato e come hai acquisito un po' di esperienza a, a questo mondo che, a Grazie. cui io faccio parte. Alessandro, guarda, io sono praticamente nato in negozio, nel senso che mia mamma il giorno prima di partorirmi stava lavorando, per cui la prima cosa che ho fatto è stata entrare in un salone di parrucchiere, probabilmente in un momento in cui ancora non mi ricordo, e ho fatto, la ho fatto tutta la vita quello, nel senso che io mi ritengo una persona estremamente fortunata. Faccio parte di quella generazione che ha avuto la possibilità di fare qualsiasi cosa, di veramente, perché come hai visto dalla mia biografia, io ho avuto anche l'opportunità di iscrivermi in università, però ho scelto di fare un lavoro che amo, che è il lavoro che faccio ormai da 30 anni, da quando ho 14 anni. Il fatto poi di aver potuto studiare, di aver potuto fare altre cose, eh, devo dire che mi ha anche tolto un po' l'ansia della super scelta, no? cioè che. di avere fin troppe opportunità, ho fatto, posso dire che ad oggi ho fatto un lavoro che mi diverte molto, oggi sto pensando che forse un domani potrei cambiare, perché... Beh, questo sta, nella, <ride> sta nel, nella fisiologia dell'uomo, no? il fatto di non adagiarsi, perché più ti adagi, più <ride> eh, vai insomma, in balia delle onde, i sentimenti cambiano, cambiano, cambi cambiamo. Noi cambiamo. Posso, posso dire due cose che non c'entrano nulla, però come mi ha fatto venire in mente. Due cose. Prima un film bellissimo, il marito della parrucchiera, si svolge tutto in un <ride> salone, con Jean... L'ho sì, visto? Meraviglioso, con Anna Galliena che era bravissima, e poi mi è venuto in mente il fatto che Nureyev è nato sulla Transiberiana. Nel suo caso <ride> si è messo a fare il ballerino e non il ferroviere. Tu che no. sei nato in un salone del parrucchiere, hai fatto il parrucchiere, però... però hai viaggiato molto e poi hai fatto altro. È bellissimo. Guarda, a me queste cose che dico ogni tanto eh, sembrano fuori tema, ma la cosa carina è che alla fine siamo tutti legati. No? È... Ma per rafforzare un po' quello che dici tu, Beppe, Scusa È bellissimo questa cosa. Figurati. Ehi. Anche se vai a vedere Zoan, tutti i nodi vengono al pettine, che è un po' ah. poi il, il nome del mio salone. È vero. L'abbiamo messo apposta per evitare di mettere i soliti nomi, quelli così comuni. Eh, lì c'è una storia bellissima. Perché se leggi la trama, lui è un, uh, se non mi sbaglio, mh, è un, un personaggio importante del, della polizia eh, pakistana. Se non, se no, non no, è del Mossad un... israeliano. Per non sì, non... È il, per, per opera del padre, perché qui eh, entra, eh, come dicevo prima, Jacopo. I tuoi genitori sono stati comunque un filtro verso un qualcosa. Ma in questo caso qualcosa che ha portato a buon fine perché Jacopo lo conosco, siamo amici e so che lui è felice di fare quello che fa e, e infatti vi volevo dire questo, insomma chiudendo, che le persone appunto poi seguono l'amore lui va in America, parla con Paul Mitchell, Paul Mitchell non lo calcola manco di striscio e va <ride> nella parrucchiera accanto e, e fa quello che fa sì, a volte come si dice in italiano, chiuso una porta, si apre un portone, quello che oggi può sembrare una disgrazia può diventare esatto. poi una fortuna. Insomma, esatto. però è, è interessante di questa cosa di, di poter... Tu hai detto una cosa bella, hai detto è felice di fare quello che fa sì. e questo secondo me è un messaggio che bisogna dire e dare a tutti. Non, molti fanno magari un lavoro che magari non le soddisfa pienamente. Jacopo è fortunato che fa sia un lavoro che gli piace e lo diverte. Però poi si può trovare comunque qualcosa che ti soddisfi, cioè a volte ai miei allievi, anche giovani, dico magari fai un lavoro che non ti piace moltissimo, però questo lavoro ti dà una certa libertà, magari anche economica, allora fai oltre a questo qualcosa che ti dà la felicità interiore. Sei libero di poter fare altro e questo è secondo me, una, una bella cosa insomma, è, non Ma a soprattutto... tutti riesce però... Con Jacopo abbiamo avuto anche un, un, un dibattito molto, molto bello che se lui se lo ricorderà, del fatto appunto di capire se in realtà questo lavoro che tu fai, lo fai perché ti piace o lo fai perché è stata una comodità. Iniziare a parlare bene in pubblico, iniziare a studiare l'atteggiamento che devi avere verso il tuo pubblico, verso i tuoi clienti, è importante perché ti fa capire se in realtà sei bravo a fare anche il pasticcere o a fare, non lo so, un altro tipo di mestiere. Cosa, posso chiederti Jacopo cosa fate esattamente quando andate in campo, al di là di questa cosa che hai detto che sembra la trama di un film, Scuola di parrucchiere per, per, per queste povere ragazze, questo fammelo dire anche se sembra un po' banale, però è così. Beh, beh. Eh, che, che, ho, ho sbagliato, no, ho anticipato no. la tua domanda? No, non ti preoccupare, questo è il bello della diretta, non hai indicato, però volevo lasciarlo per, per gli ultimi ah, okay. questo discorso, Mm, volevo chiudere facendo io una domanda per quanto riguarda sempre il discorso della, del dove viviamo e poi magari lui ci racconta un po' il vissuto suo che ha avuto nel, nel fare beneficenza e, Jacopo qual è la filosofia riguardo alla bellezza e come la applichi dentro i saloni perché è importante oggi che magari mandiamo un messaggio nei saloni eh, perché Jacopo usa un'azienda molto bella soprattutto che rispetta l'ambiente al 101% che è la Martom un'azienda e secondo me anche un, un diamante italiano che va rispettato e secondo me va anche mh, portato avanti per tanti motivi poi per chi non sa può chiedere a Jacopo io conosco l'azienda perché anche ci lavoro e eh, lo dico eh, detto ciò mi, piace, mi piacerebbe che lui raccontasse un po' eh, dentro i suoi saloni come appunto parla al suo pubblico come si esprime e cosa magari trova le difficoltà che trova comuni eh, nel, nel comune quindi nella giornata che trascorre eh, se ci può raccontare qualche aneddoto perché lui ne ha di aneddoti ne ha tanti ma gu guarda allora la filosofia di bellezza eh, io penso però questa attenzione, lo Jacopo pensiero per me parte tutto dalla sobrietà. Cioè per me una roba bella, è una roba sobria. E per noi eh, che è il tuo pensiero che conta oggi. Sì, sì, certo. Eh, eh, però mi sento di condividerlo così in modo fin troppo brutale. Però il concetto è proprio questo, cioè mh, io vedo molte donne, eh, tante anche ragazze, eh, che in realtà sono già belle. Mm -hmm. noi gli diamo una mano gli diamo una spintarella ma madre natura eh, do, perché poi in realtà secondo me c'è una bellezza intrinseca nell'essere umano cioè eh, anche lì come fai a definire il bello mm -hmm. cioè no, non ditemi che quello che oggi vediamo eh, in televisione eh, queste starlet tutte queste che si rifanno tutte uguali è bello, non è bello è uno standard di bellezza che non mi assomiglia. Io non, se facessi il chirurgo estetico vieterei <ride> di fare certe, certe boiate, ecco, passatevi il termine a, a queste ragazze, che sono già bellissime ragazze. Ma ti dirò di più che in realtà spesso e volentieri quello che ti prende di una donna, ma anche in un uomo, è, è il difetto: certo, che lo caratterizza, lo rende particolare. Eh, prendiamo Barbara Streisand adesso andiamo eh. un po' indietro con gli anni mm. ma Barbara Streisand ve la vedreste col nasino alla francese? Eh? no oh. perché la rovinavi probabilmente ha fatto anche un mini intervento al naso ma non, non l'hanno snaturata per mm. cui io credo che l'ideale di bellezza sia questo sobrietà poi chiaro noi nel nostro lavoro assecondiamo delle volte i desideri e le clienti delle volte devo dire che non sono d'accordo con quello che faccio rendo noto la cliente che secondo me non è la cosa ideale, però sapete che quando le donne si fissano con un'idea... So, so di cosa <ride> parli. L'unica opzione è la resa, l'unica opzione, è la resa. opzione eh, è la resa, assoluta, incondizionata. Certo. Ma poi io non so se voi avete letto Gli uomini vengono da Marte e le donne da Vena. No, no. <ride> ok, no. quello è un gran bel libro da leggere per capire la comunicazione femminile da parte di noi marziani. L'ho visto in teatro, l'ho visto fatto in teatro. Ok, bravo, perfetto. Eh, allora hai, è centrato me. perfettamente. Sì. Ragazzi, sono un passo avanti. <ride> sì, sì, sì, sì. sì. Che no, sono avanti, mi... sono avanti. Ora mi viene in mente una cosa, visto che così ogni avanti. tanto, e rovino le domande di Ale, eh, eh. scherzo, Lady Gaga agli Oscar, hai visto cosa ha sì. fatto? Vista, È arrivata tutta visto. tiratissima, truccatissima, poi ha cantato, struccata con magliette e pantaloni. Eh, sì. Quando gli ha chiesto come mai per anni si era truccata, ha detto sono stato costretto a farlo, perché così si sono resi conto che avevo una voce. Se non l'avessi fatto, forse la mia voce sarebbe passata in secondo piano. È vero che lei è di Gaga e che l'ha fatto adesso questa cosa, però è una cosa su cui riflettere, come dicevi prima te, su a volte c'è una bellezza intrinseca che noi non sappiamo riconoscere noi stessi. Il difetto, lo dico ai miei allievi che studiano recitazione, teatro e cinema, non cercate di nascondere i vostri difetti, anzi utilizzateli, usateli, metteteli perché il difetto vi rende unici tutto sommato. E poi la cosa bella del teatro soprattutto è che ciò che ci sono attori che nella vita magari, come dico io, al supermercato li puoi anche investire col carrello perché sono alti 1,20 m e pesano 20 kg e sul parco diventano enormi, meravigliosi. Quindi abbiamo in comune un po' questa cosa col tuo lavoro e il mio. Ecco Ale, vai con la terza. No, no, io volevo aggiungere solo e poi facciamo parlare a Jacopo per i restanti dieci minuti che lui ci racconterà un po' del, del suo discorso, del suo far bene soprattutto agli altri, che anche lì è public speaking, perché mh, sappiamo che comunque eh, rivolgersi a delle persone che hanno una cultura diversa. Eh, che la pensano in modo diverso ma che comunque siano anche sono in una situazione totalmente diversa dalla tua è veramente da persone da Oscar e quindi niente io ti vorrei appunto ascoltare su sotto questo punto di vista um, e raccontarci magari qualche esperienza eh, che tu ritieni opportuna o che comunque noi siamo pronti veramente a tutto ma allora Sarò breve, salterò un po' di qua e di là. Prima la, giustamente mi veniva chiesto cosa facciamo quando, quando andiamo in missione. Spesso e volentieri ci si appoggia mh, a delle associazioni già esistenti, per cui esistono delle associazioni italiane, nello specifico io collaboro di solito o con Progetto di Vita o con Missione Possibile, che a loro volta sul territorio hanno tutti dei collegamenti. Missione Possibile, nello specifico, lavora molto, molto in Cambogia. Cambogia eh, vuol dire che oggi la Cambogia che vediamo oggi eh, non è paragonabile a quella che ho visto io 15 anni fa. Per darvi la misura. 15 anni fa, il mio primo viaggio c'era letteralmente un villaggio che viveva nella discarica della capitale che è Phnom Penh perché? perché la gente arrivava dalle campagne, ovviamente non trovava posti di lavoro, si mettevano ad assaltare i bidoni dell'immondizia, cioè i camion dell'immondizia che arrivavano per tirare fuori plastica, ferro, alluminio, dividerli e cercare di sbarcare il lunario. E una di queste associazioni, appunto missione possibile, all'epoca, vista questa situazione, visti i bambini tra l'altro in età prescolare anche in questa situazione, cioè bambini nudi che correvano su e giù per montagne della spazzatura, situazioni un po' pesanti per noi europei, detto brutalmente. O oh, per noi che, scusami, che noi e i nostri bambini non conoscono. No, ma nel senso, ma se mi lasci a me lì tre giorni, io muoio per un'infezione, mi segui, cioè nel senso, sì. e, e la attenzione perché la cosa sconvolgente era che questi genitori dicono faremo dei figli in più così li mettiamo a lavorare in allora, discarica, eh. la logica è avere qualche figlio in più perché ho due mani in più che mi possono aiutare. Che cosa è stato fatto? Nell'arco di due o tre anni, perché poi io sono rientrato i tre anni successivi, era già completamente diversa la situazione, è stata creata una scuola, con la scuola si garantiva almeno un pasto al giorno, per cui i giorni avevano tutto l'interesse a mandare i figli a scuola, perché almeno una volta al giorno okay. era garantito il pasto. E eh, chiaramente che cosa è accaduto? Che poi a un certo punto si è creato il villaggio e la discarica, cioè c'è stato un certo oh, punto questa separazione La scissione è stata in pratica sì, sì, chiaramente come detto prima era una condizione molto estrema hanno fatto progetti in, in una zona rurale, gli hanno creato delle scuole, c'è cioè stato dentro anche Fondazione Inter, adesso non sto qua a raccontarvi tutto, però è per darvi degli spot. Io ho collaborato con questa associazione americana che invece lavorava solo ed esclusivamente con le ex ragazze che erano finite nel traffico. E, e loro le insegnav gli insegnavano diciamo lavori eh, diciamo manicure, pedicure, eh, parrucchieri, eh, fare il pane cioè tutti i lavori estremamente facili per poterle ricollocare una volta che eh, diciamo, le avevano anche guarite un po' nell'animo mm -hmm. recentemente eh, qui io non sono riuscito ad andare ma è andata mia moglie con progetti di vita invece abbiamo seguito dei progetti in Romania, nei campi Rom, per chi non lo sapesse, i Rom in Romania sono veramente discriminati, sì, nel sì, senso no? che se si ammalano non li fanno neanche entrare al pronto soccorso e eh, ancora più recentemente mia moglie è andata in Ucraina, eh, sempre al confine con la Romania, per cui una zona relativamente tranquilla dove diciamo non volavano i bomboloni, però è, è stata fatta una cosa veramente terrificante, cioè sono stati presi 50 bambini dal Donbass portatori di handicap sia fisico che intellettivo e sono stati ribaltati in una struttura praticamente ormai dismessa con tre operatori eh, senza nessuna assistenza. Per cui quello che si è cercato di fare in questo caso con Progetto di Vita e diverse altre associazioni italiane è di creare un circolo di volontari che vanno giù una volta, diciamo, una settimana a testa almeno per dare da mangiare, dare da bere, perché il problema è che questi bambini qua sono, alcuni sono legati ai letti perché chiaramente si andrebbero a ledere se lasciati liberi. Questa è delle condizioni che abbiamo visto recentemente, è stata veramente forse la, la, la più pesante, la più toccante. E, mm. Chiaramente, detto tra di noi, io credo, e lo affermo con fermezza, che fare del bene agli altri fa del bene a noi. Io mi ricordo quando tornavo alla Cambogia che, che, che per due mesi non toccavo per terra, cioè camminavo a 40 centimetri da terra perché ti senti bene con te stesso. E è una cosa profondamente... io credo che l'uomo si nasca e sia stato concepito per aiutare il prossimo. Poi, come detto prima, abbiamo un sistema della società, un sistema di pensiero... Che ti insegna a fregarlo il prossimo. <ride> Come si dice un leone, un leone ogni giorno si alza per mangiare una gazzella, un uomo ogni giorno si alza per fregare il prossimo. Io ho detto tra di noi, questo vale anche per l'attività. Eh? Eh, ho sempre cercato di mantenere un'integrità morale, eh, non ho interesse a fregare il prossimo. Anche perché eh, io sono convinto che quello che semini è quello che raccogli. Il, il karma, no? Sì, guarda, non credo al karma perché come tu sai, orso, arrivo dagli studi biblici, però sta anche scritto, chi semina vento raccoglie tempesta. Cioè. <ride> sono, sono detti che comunque è vero, sì sì sì. Con questo, tornando a noi, tutto va visto secondo me, con questo io vorrei concludere con questo pensiero, poi se volete chiedermi ancora qualcosa sono a vostra disposizione, però credo che noi dobbiamo imparare a mettere gli occhiali della grazia. Che cos'è la grazia? Grazia, il termine greco è charis e vuol dire dono immeritato. Quando mettiamo gli occhiali del dono immeritato eh, la vita cambia perché abbiamo anche un approccio diverso alla nostra quotidianità, perché abbiamo un approccio di ringraziamento, di gioia, di pace. Ci rilassiamo un attimo. E cosa ti stressi a fare? È vero, è vero. È vero, è vero. <ride> Ma infatti questo... A volte se ci pensi, viviamo quasi in un loop, no? Come dei criceti. Facciamo delle cose per comprare cose che poi ci servono per rifare delle cose per comprare cose, è, è incredibile. Cioè, tu dici: Ma eh, faccio questo per comprare quello, per quello lo butto io, devo rifare una. Alla fine ciò che ci serve davvero è molto meno. Insomma, io guarda, volevo ricordare invece, in maniera più quasi se mi permetti, un po' più laica. però mi è piaciuta molto la tua descrizione: questa giocare della Grazia, la terrò presente, Dostoevsky, che adesso non è molto di moda perché il poverino era russo, ma comunque. La, la, la, la, <ride> i confini non conto che diceva l'importante è sentirsi uomo tra gli uomini sempre in ogni situazione in ogni, ad ogni latitudine in ogni eh, guarda io mi ricordo che avevo letto tanti anni fa quando ero giovane il libro la città della gioia quel libro famosissimo sì, sì, certo. e mi aveva colpito molto io non faccio quello che fai tu un po me ne dispiaccio perché forse in, a mio modo cerco di aiutare Qui dove sono io, con la mia scuola di recitazione, ammettendo anche persone che magari non potrebbero permettersela, ragazzi giovani che magari difettano di autostima o non hanno avuto possibilità di studiare o migliorarsi. Non è neanche paragonabile quello che fai tu. Certo che è vero che se ognuno di voi, eh, qualcuno ha detto, magari non nella Bibbia, non c'era scritto, ma da un'altra parte se salvi un uomo salvi il mondo, no? no eh, ma, ma, però è, è un po' la stessa è... cosa. Più. Chiudo, cioè ti do questo spunto, tu dici uomo tra uomini, io dico vivo tra i vivi, sì. se mi permetti, perché c'è un mucchio di gente che è già morta e sepolta prima ancora di compiere i 30 anni, cioè come dicevi tu prima, faccio un lavoro che non mi piace, non mi dà soddisfazione, sono già morto. È vero. Eh, questo è un aspetto. E l'altro aspetto è sicuramente che il lavoro che puoi fare tu io non lo posso fare. Sì. Ci sei, per un periodo io sono andato in Cambogia, ma questo no, non fa di me una persona migliore degli altri e come ti dicevo prima ne avevo un tornaconto anche personale perché stavo bene io <ride> no, ma capita anche a me eh? mi capita dopo vent'anni allievi che mi chiamano e dicono mi hai cambiato la vita per me quello è <ride> lo, met che... lo metterei sul curriculum non so come dire ma infatti no? qualcuno dice che mh, se ogni giorno fai un gesto verso l'altro certo. un gesto che può essere anche un sorriso, che certo. un sorriso è quello che costa meno di tutti no? Vero. E po potrai anche vivere una vita migliore eh, io volevo un attimino anche ritornare un po' perché questo discorso di Jacopo è stato e lo sapevo che era molto duro, crudo ma ci voleva credo che molta gente magari non faccia il come dire non il buono, non, non aiuti gli altri non perché non lo sappia o non lo voglia fare ma perché ha paura di passare per qualcosa che non è cioè, imparare a parlare, a comunicare, serve a questo, serve a capire quando nel momento in cui c'è un conflitto, nel momento in cui c'è un bisogno o che l'altro ha bisogno, come la storia che raccontasti tu 15 giorni fa, della, della ragazza che non aveva autostima, che poi il padre la vide sul palco cambiare come un raggio di sole, e, e quello non, non ha valore. Non, non, non, non, ha, non ha un valore definito, scusami. Ha un valore da 0 a 10, non si sa che valore ha, anche perché quella ragazza tu l'hai, eh, nel senso buono della parola, marcata certo. e l'hai indirizzata. Comunque, la strada è quella, no? C'è certo. un famoso psicologo che si chiama. Eh, non mi ricordo il nome ora in questo periodo è sempre in televisione e lui dice i, i figli bisogna semplicemente indirizzarli e fargli capire qual è la strada poi dopo devono essere loro Jacopo ad esempio non credo che sia stato lì a dire agli eh, altri vai a fare beneficenza no è un qualcosa che prima non voleva fare dopo qualcosa dentro di, di lui gli ha detto falla poi c'è chi deve imparare con un guru, c'è chi deve imparare con un coach c'è chi impara da solo Po posso chiudere sui figli? Chiudi, chiudi vai, vai, sì. vai. Chiudi perché allora, siamo in chiusura. Vi faccio anche eh, il, il simpatico. Un noto libro spirituale dice, noto. Che, è noto, dice che i figli sono come frecce nella mano del prode. Sapete qual è la prima caratteristica della freccia? Non è l'essere appuntita, ma è l'essere equilibrata se la freccia non è equilibrata non fa, non fa neanche 15 metri è vero, esatto. è vero. grande Beh, questo è con questo noi eh, eh, grazie Jacopo, grazie a Jacopo a voi, lo ringraziamo Jacopo è stato veramente bello eh, non, non, ci, non ci credevo che so, non ci speravo proprio perché so che tu comunque sarai al Cosmoprof a breve e siete super impegnati però ci, sei, ci, ci siamo riusciti niente grazie di cuore e grazie a tutti ragazzi Ciao, ciao e Jacco. alla prossima. Ciao, ciao. Eh, un, un, un bacio. Ciao, ciao, Jacopo. Ciao, Beppe. È finita la diretta? No, siamo ancora live ah, okay, in diretta. Qua. Noi abbiamo salutato Jacopo, e bellissimo, è... bellissimo intervento, grande, Bravo. È stato... grande persona certo. come vedi. Lui è veramente un, un conoscitore di, oltre alle culture, anche di proprio un conoscitore della vita. È una persona che io a me ha dato tanto, mi ha arricchito tanto da quando lo conosco. Veramente ehm, so che posso poi contare anche su di lui quando qualcosa che non va, la chiedo a lui. E, niente detto ciò, prossima settimana avremo un altro grande ospite. Per due chiama... settimane tra due settimane, scusami, oh, scusate, Mattia Carpentieri, non mi confondo. un piccolo maghetto del marketing, che io ah, conosco, grande, sì, grande, sì, grande. Sì. E lo volevo annunciare oggi, perché già abbiamo preso impegno per, le prossime, per la prossima live, e niente, Ascolto e Arte, vi saluta, Beppe, vuoi dire qualcosa? No, guarda, è stata una bellissima serata, come sempre, sono felice perché stiamo seguendo la nostra linea, diversa da molte altre, che è la linea che a me piace di più, perché quando ho iniziato a segnare su Public Speaking, mi chiedevano tutti schemi, schemi e schemini. Io non andavo poco sugli schemi e schemini, ma andavo più su questa linea che, che tu hai, tra l'altro... hai e tu mi hai insegnato. Hai avuto <ride> ...e quindi mi piace molto questa cosa che stiamo facendo. Quindi parlare anche di noi stessi, degli esseri umani, di come stiamo dentro dell'ascolto interiore, è, è la strada giusta. Chi, chi segue questo non avrà più bisogno di schemi. Con questo eh no. ti saluto, Ale, ti ringrazio moltissimo. Ti saluto anch'io, eh, interrompiamo adesso la diretta. Vogliamo semplicemente dire che mh, il corso è quasi pronto per essere erogato. Chi ha domande o chi avesse domande può scriverci sempre su Facebook o sui profili personali. Il numero di telefono mi sembra che c'è. Pure sì. tu hai il tuo profilo che è Bepparena. Assolutamente, e... potete trovarlo... Sia su Facebook, Instagram, TikTok, ci sono dappertutto, come Ale. Volevo aggiungere, scusami se ti interrompo, volevo aggiungere sì, il, è che è comunque eh, siamo in grado anche di creare delle storie, quindi fare storytelling, certo. che non è da poco. Oggi anche nei curriculum vanno tanto le storie, ma soprattutto... Eh, nella, anche nella vita normale, reale, sapere qual è la nostra storia, è molto importante. Ma anche piccoli eh, video di marketing, anche per piccole attività, usare le storie come fanno Infatti, le grandi società fra due settimane avremo una bella live con uh, Mattia e lui ci spiegherà un po', un po' di cose. Il marketing, come funziona. E, Beppe, ciao, ti saluto, un abbraccio, ciao, alla prossima. Ciao. ciao, Grazie, ciao. ciao buonanotte. Ciao, ciao, ciao. buonanotte.